grazie a tutti ringrazio il servizio patrimonio culturale che ci ha invitato visto che collaboriamo su tanti temi ecco mi dicono che voi le, le slide non le vedete le vedono da casa quindi io per quelli di casa non dico nulla per voi ve le racconto allora ehm, innanzitutto volevo fare alcune domande no? la prima è perché Arrivo, eh? Ci vuole. Perché tutelare queste piante, visto che sono eh, malate, vecchie, a volte pericolose, quindi qualcuno si pone il tema, ma perché le dobbiamo tutelare? Allora, eh, sui temi paesaggistici, qui ci sarebbero immagini di un albero tipo quello del manifesto dove si vede quest'albero in un prato e questo è un valore paesaggistico innegabile perché è evidente che un prato senza quell'albero lì sarebbe un banale prato invece con quell'albero lì c'è un valore aggiunto ma sul tema del paesaggio io mi fermo qui perché sono altri relatori che tratteranno il tema volevo farvi vedere il cipresso, è noto il cipresso di Verrucchio di San Francesco l'albero più vecchio che abbiamo, 800 anni pare Ecco, questo è un albero che ha un valore storico, culturale, religioso innegabile, cioè è, è un albero, un pezzo unico, voglio dire, non possiamo toglierlo e sostituirlo con un albero qualunque preso al garden, eh, questo è un albero unico che va tenuto su in tutti i modi, tant'è che è puntellato con dei, dei pali, eh, proprio perché ha un valore storico, unico, finché dura, teniamocelo da conto. Poi c'è il valore naturalistico, su questo mi soffermo un secondo in più, qui ci sarebbe l'immagine di un albero eh, monumentale in un bosco e io mi ricordo quando facevo eh, anni, tanti anni fa scienze forestali, ci dicevano all'università che si chiama, queste sono piante lupo, no? con un concetto negativo dell'albero, cioè piante che ormai non crescono più, piante quindi che hanno un incremento diametrico limitato, a volte anzi delle due calano come volume, quindi dal punto di vista puramente produttivo sono alberi inutili sono alberi che occupano uno spazio nel bosco ma che alla fine se si tolgono e si fanno crescere dagli alberi giovani dal punto di vista produttivo di chi eh, quantifica in euro il valore di un bosco è chiaro che hanno un valore eh, negativo, nel senso che andrebbero tolti e sostituiti con alberi giovani perché l'albero giovane cresce di più, eh, ha un incremento maggiore ogni 10-15 anni posso fare un camion di legna, mentre se c'è quest'albero qua, vecchio, vetusto, e ehm, che però ha delle dimensioni tali per cui occupa molto spazio eh, non produce nulla ecco, questo concetto di albero lupo che poteva andare bene quando studiavo io adesso direi che è superato dovrebbe essere superato, purtroppo non lo è per cui la, il concetto di albero monumentale nel bosco è fondamentale cioè questi sono alberi che hanno un ruolo eh, non solo storico perché magari lì c'erano delle attività dei pastori o dei, dei selvicoltori di, di tanti anni fa Qui c'è un'immagine in cui si, ve si vedono tutti gli animali che abitano questi alberi, cioè questi sono alberi popolati da micromammiferi, uccelli, funghi, eccetera. C'è cioè, un ecosistema in questi alberi che negli alberi giovani, eh, diciamo eh, in piena salute, non possono vivere. Quindi la perdita di uno di questi alberi monumentali è una perdita per l'ecosistema. Quindi vanno tenuti eh, e poi questi hanno un vantaggio grosso, cioè non sono pericolosi perché non essendo in una strada, in una piazza, se anche hanno un ramo secco che casca, non, non succede nulla, quindi hanno meno costi di gestione. Veniamo al come, cioè come li tuteliamo questi benedetti alberi monumentali. Allora, la legge regionale del 77 è stata eh, già citata, è una legge un po' vecchiotta, che ha più di 40 anni, quindi andrebbe rivista, e eh, attraverso i decreti ne abbiamo fatti 47 finora, come regione, eh, ne abbiamo tutelati 600 di queste piante. In realtà sono molti di più, sono più di 1000, perché nei decreti spesso si tutelano i filari o i gruppi. Il filare pesa uno, ma magari è 20 piantano, quindi in realtà sono più di mille le piante tutelate. All'interno di questi 600 abbiamo i 103 nazionali. Il numero Scilla, perché ad esempio adesso è arrivato, sono arrivati due comuni dalle Marche che si sono trasferiti in Emilia Romagna, quindi uno o due alberi monumentali che hanno loro diventano alberi, dobbiamo ancora fare il decreto, ma diventeranno in automatico nostri. E poi c'è tutto il tema della tutela del vincolo paesaggistico e del, del decreto legislativo 42 del 2004 che anche lì aggiunge tutela, soprattutto per gli alberi nei parchi e nelle ville storiche. Quindi noi abbiamo un certo gruppo di alberi da, uh, da gestire. Oltre ai 600 che abbiamo uh, tutelato ce ne sono altri 200 che abbiamo tutelato ma abbiamo poi tolto la tutela perché nel frattempo si sono ammalati e sono morti o il vento o le nevicate li hanno stroncati, quindi 200 li abbiamo persi per strada. Allora cosa tuteliamo? È chiaro che ehm, noi tuteliamo alberi singoli, alberi in filare e alberi in gruppo. Uno dei limiti della nostra tutela finora è stata quella che ci siamo concentrati nei censimenti periodici fatti solo su alcune specie, cioè abbiamo, per darvi un numero, su 600, specie, eh, su 600 piante, 360 sono querce, cerro, forassino, eh, scusate, farnia, eh, roverella, eccetera. Poi delle altre eh, specie, degli altri generi, siamo molto più scarsi, vi do alcuni numeri, platani siamo su 40, pop, eh, più più 30, ma abbiamo pochissimi eh, esemplari tutelati di specie importanti, i castagni sono 10, gli aceri sono 9, cioè abbiamo delle specie importanti poco rappresentate. Quindi noi dovremo nei prossimi anni incrementare soprattutto la quota di queste specie eh, che però purtroppo ancora non hanno il vincolo. Alcune addirittura non esistono, non, non abbiamo il ciliegio, abbiamo due, a, due, a, ehm, due abete, quindi poche specie, cioè molte specie ma alla fine di, con pochi esemplari. Dove sono? Adesso io non vi posso far vedere la tabella perché eh, ve la riassumo. Abbiamo 147 comuni che hanno almeno un albero tutelato e, come ehm, ho detto prima, la Bologna la fa da padrona perché ne ha 161, segue Modena, l'ultimo è il fanalino di coda code Ferrara. Anche qui, oltre a incrementare il numero di specie, di esemplari per specie, dobbiamo anche andarli a cercare nei, nelle aree che sono un po scoperte, perché sicuramente Ferrara dal punto di vista forestale non è l'eccellenza, perché sappiamo qual è la sua conformazione territoriale, però nei parchi e nelle ville di Ferrara ci sono un sacco di alberi che hanno i requisiti per essere tutelati. Andiamo a dare alcuni numeri a livello economico, perché questi alberi richiedono anche interventi e quindi risorse economiche. Noi abbiamo fatto un bando nel 2021 con 254 mila euro, euro ce li ha messi il ministero 200 la regione e eh, con questo bando abbiamo ricevuto domande per più di 400 euro, dovremmo fare una graduatoria, una selezione e alla fine finanziare i progetti più urgenti e più meritevoli Cosa paghiamo con questi fondi? Con questi fondi paghiamo le rimonde del secco cioè interventi molto soft eh? noi non paghiamo potature pesanti perché questi alberi meno li tocchiamo e meglio è, se interveniamo è un motivo di pura sicurezza cioè lo facciamo per noi, non per l'albero l'albero meno ci vede meglio sta, però eh, siccome l'uomo a volte, soprattutto se sono in centri urbani vive e attraversa quelle aree lì è chiaro che dobbiamo mettere in sicurezza per mettere in sicurezza o eh, facciamo delle mini potature, rimonda del secco o dei consolidamenti come quello che non ho fatto vedere, di, del, del cipresso di San Francesco. Oltre a questo abbiamo interventi sul suolo, il miglioramento delle condizioni del suolo, la zona di tutela, di protezione dell'aria, perché noi guardiamo spesso la chioma, ma le radici hanno dei problemi che vanno gestiti e, e poi a volte eh, mettiamo anche cartelli a fini eh, divulgativi e informativi, oltre che alle analisi tecniche che servono. Qui c'era un esempio di cartellonistica che con un manuale è stato di recente approvato, quindi la segnaletica ormai sarà uguale per tutti gli alberi con una grafica unica. Allora, vediamo due parole sul futuro perché eh, adesso non so che tempi ho. Però ehm, allora, cosa vogliamo fare in futuro? Insieme a tutti i colleghi, perché noi lavoriamo in stretto contatto col Servizio fiduciario col servizio paesaggio ovviamente col servizio patrimonio culturale, ma non solo, lavoriamo anche con i carabinieri forestali con cui andiamo d'accordissimo, con i comuni, perché i comuni sono i soggetti che sul territorio sono i sensori, sono loro che ci dicono come sta l'albero, noi non abbiamo la capacità di essere capillari su tutto il territorio, quindi senza i comuni saremo in difficoltà. Dobbiamo rivedere la legge, perché abbiamo alcune cose che sono da aggiustare, le sanzioni che sono di 40 anni fa, Dobbiamo rivedere le competenze anche dei comuni, perché diciamo ci sono comuni attenti, comuni grossi, che hanno un servizio verde, quindi sono sul pezzo, abbiamo dei comuni piccoli che non ce la fanno a stare dietro anche a questa materia, quindi dove non arriva il comune dobbiamo trovare il modo di arrivare noi o ad esempio in certi casi l'ente parco, quando c'è. Quindi dobbiamo rivedere le competenze, le procedure, le procedure di questi, mh, sia delle autorizzazioni sia dei contributi. E, e poi le sanzioni come dicevo che sono inadeguate quindi da un lato dobbiamo avere la garanzia di nuove risorse perché ogni anno dobbiamo fare un bando per dare dei soldi per quando c'è bisogno dobbiamo anche differenziare il modo di dare questi contributi perché un conto è fare un bando a settembre 2021 per gli interventi 2022 con una programmazione però da qui a quando faremo gli interventi 2022 passa un anno, quindi ci può essere una nevicata, un temporale, una tromba d'aria, qualcosa che ci mette in crisi altri alberi che non sono oggetto del finanziamento. Quindi noi do dobbiamo trovare il sistema di finanziare anche queste emergenze qua, non solo quelle di quelli programmabili, ma quelle che vengono tra un bando e l'altro, eh, dobbiamo gestire anche quell'interregno lì. Poi dobbiamo controllare di più, perché purtroppo assistiamo a volte a interventi non autorizzati, potature pesanti che poi mettono in crisi tutto la, eh, lo sviluppo di queste piante, quindi dobbiamo trovare un meccanismo per cui alla fine, prima di toccare l'albero, c'è un permesso di qualcuno che sia del comune, della regione, però ci vuole un'autorizzazione specifica. E dobbiamo soprattutto migliorare la professionalità delle imprese, cioè spesso il proprietario o il comune si avvale di figure tecniche normali, il giardiniere piuttosto che la cooperativa, piuttosto che la ditta del... Eh, del, del paese, no eh, in questi casi bisogna avere del, persona, del personale specializzato perché queste piante non si possono gestire come le altre piante hanno delle, mh, diciamo delle delicatezze e delle peculiarità per cui alla fine se non c'è l'esperto, andiamo a fare anche dei danni, quindi oltre a spendere dei soldi fare dei danni non mi sembra il massimo, quindi prima di toccarli ci vuole qualcuno che ne sa e poi avviare un, un nuovo censimento perché abbiamo detto che su certe fronti a livello di province e a livello anche di specie, siamo scoperti. Poi abbiamo in mente di sistemare un po' la banca dati, perché alcuni eh, dati della banca dati sono da aggiornare, e eh, con una georeferenziazione tale per cui il cittadino possa anche consultarla, ma implementandola anche con tutta una serie di informazioni che adesso ci sono, ma non per tutti gli aspetti storici, guardo i colleghi del patrimonio culturale, eh, vanno eh, implementati perché ovviamente questi alberi hanno una storia, eh, alcune conosciute, alcune da scoprire. E se non facciamo in fretta, rischiamo che la memoria popolare di quella, di quella zona lì sparisca. Perché chi ha assistito a certi avvenimenti avrà già 70-80 anni. Quindi bisogna cercare di, di eh, ehm, catturare queste informazioni storiche eh, prima che eh, le perdiamo per sempre. Quindi. Un, una maggiore attenzione sugli aspetti culturali oltre che ovviamente quelli eh, botanici delle dimensioni e dello stato di salute e poi ovviamente rafforzare la collaborazione fra gli enti perché siamo in tanti i comuni, la regione, i vari servizi della regione i carabinieri forestali, i parchi bisogna che ci coordiniamo eh, perché siamo tutti sul pezzo ma non dobbiamo né sovrapporci né avere dei, dei vuoti quindi il pacchetto delle cose da fare è chiaro, il più è farlo perché poi questa attività non è l'unica che svolgiamo e quindi ci lavoriamo ma non a tempo pieno. Io volevo farvi vedere alcune immagini che però le vedranno quelli di casa, sono alcuni dei, degli, degli esemplari più rappresentativi, qui c'è il platano di Carpinello, abbiamo il filare di Tigli di Zola Predosa, e altri eh, esemplari che ehm, fanno capire come questi sono alberi sono dei pezzi unici cioè non li possiamo né comprare né spostare né costruire chi ce l'ha se lo tiene e chi non ce l'ha non ce l'ha quindi eh, sono pezzi che eh, bisogna tenerli da conto fortunati chi ce l'ha nel proprio giardino nel proprio parco nella propria strada però ehm, non sono replicabili quindi sono degli esseri viventi avranno una fine però finché eh, campano dobbiamo tenere da conto con qualche intervento di cura laddove è necessario tutelarli per evitare che qualcuno al mattino si alzi e faccia dei danni soprattutto quando c'è un problema di responsabilità eh, perché non va sottovalutato che se poi l'albero casca il proprietario ne risponde quindi comunque bisogna garantire anche questo aspetto qua e poi puntare molto sulla formazione noi eh, insieme ai colleghi del mh, patrimonio culturale, il 2 e il 13 di dicembre faremo un'iniziativa rivolta ai comuni proprio sugli aspetti sia eh, il 2 più sugli aspetti di, di manutenzione e il 13 più sugli aspetti giuridici e normativi sulla, anche sulla responsabilità proprio per informare i comuni eh, di, di tutte le novità e di quello che bisogna conoscere per tutelarli al meglio. Quindi in sostanza Abbiamo bisogno anche dei cittadini perché molte segnalazioni di, nuovi, eh, di nuove tutele arrivano direttamente dalle associazioni o dai cittadini e quindi di lavoro ce n'è molto, ci proviamo. Ecco direi che se poi avete delle domande ecco, chiudevo qua con il cipresso della scuola che fa capire di cosa stiamo parlando, cioè sono pezzi unici e meravigliosi che speriamo che resistano nel tempo ancora un po'.